Nei paesi anglosassoni la frazione di Snellen viene registrata come tale. Ricordiamoci che la frazione di Snellen è appunto un rapporto dove al numeratore la lettera D minuscola indica la distanza in esame della persona, mentre al denominatore la D maiuscola indica la distanza la distanza di una mira che sottende 5 primi. In Italia invece ci siamo un po' complicati le cose, perché si usa la frazione decimale. Vediamo eh, di fare un po' di chiarezza. Quando noi diciamo che un soggetto ha un visus di due decimi, non significa che il soggetto ha riconosciuto a 2 metri di distanza una mira che avrebbe dovuto riconoscere a 10 metri, in quanto la distanza di osservazione è sempre fissa a 5 metri. Le frazioni comunque hanno lo stesso valore, ma non hanno lo stesso significato di quelle anglosassoni. Se un soggetto riesce a riconoscere a 5 metri simboli, che un soggetto definito normale dovrebbe riconoscere a 25 metri, il valore della sua acutezza visiva sarà espresso in una frazione 5,25 che è uguale a 0,2. Il suo visus è quindi di 0,2, cioè di due decimi che in frazione si scriverà due decimi. Quando si scrive che un soggetto ha un visus di tre decimi, si deve ricordare che questa frazione significa che il rapporto tra la distanza a cui l'esame è stato fatto e la distanza a cui il dettaglio del simbolo riconosciuto sottende un angolo di un primo è uguale a 0,3. In altri termini vuol dire che per avere un angolo di un primo il soggetto deve essere apposto a 16,6 metri. Vediamo alcuni casi. Calcoliamo l'altezza della mira conosciuta ehm, ad una distanza di 5 metri. Quindi la mira che noi conosciamo è alta 24,32 mm. Essendo 5 metri facciamo una moltiplicazione per 16,66 per 1,46 dove 1,46 non è altro che l'altezza del singolo tratto di una mira posta a 5 metri. Qui vi lascio un esempio di come si vedevano questi dati prima che la calcolatrice esistesse. Non faccio commenti. Vediamo un secondo caso. Conosciamo l'altezza della mira e dobbiamo calcolare l'angolo di risoluzione. Quindi facciamo il nostro schema. avviene no? l'altezza della mira Teniamo sempre 24,32 mm e a 5 metri il nostro osservatore. Se noi facciamo l'altezza B fratto BC, otteniamo eh, l'angolo. Calcoliamo l'arco tangente e quindi ci esce l'angolo visuale di 16,72'. primi. Se noi lo dividiamo per 5, perché la mira è divisa per 5 tratti, otteniamo l'angolo di risoluzione, quindi 3,34 primi. Questo è quello che facevo io. Andavo, ingrandiamo, andiamo a eh, riconoscere la, la misura di 24,32 sulla scala, allineavo il mio valore di 5.000 tramite la parte mobile del regolo, mi spostavo sul logaritmo 10 e sul logaritmo 10 avevo la misura di 0,0048 eh, gradi. Spostando la parte mobile ma non il corsoio, andavo a leggere quindi il valore del, um, dell'arco tangente, che è di 0,28. Spostando il corsoio, riportavo questo valore eh, sulla scala. e poi allineavo sempre il logaritmo 10 e moltiplicavo quindi per 60. Il valore che usciva sulla scala sottostante di 16,75 è l'angolo visuale che diviso per 5 mi faceva leggere sempre sotto il logaritmo 10 l'angolo di risoluzione. Naturalmente le virgole hanno una logica in base allo spostamento o a destra o a sinistra, che non sto a spiegare, della parte mobile del regolo. Ok? Non faccio nessun commento. Dentro di me rido.